Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Allora dal primo settembre finalmente riapriremo. Siamo sempre in via Torrione 145 di fronte al Forte La Carnale, vi aspettiamo. Naturalmente eh, saremo attenti a tutte le normative del Covid, per cui tutte le nostre attività dovranno essere prenotate dal nido alla mensa, al doposcuola e alle feste di compleanno. Dal primo settembre aiuteremo anche i vostri bambini nei compiti delle vacanze, quindi coloro che ancora non hanno provveduto a fare i compiti delle vacanze, li aiuteremo noi, quindi vi aspettiamo anche per questo tipo di prenotazione. Ok, allora per qualsiasi messaggio potete inviare un commento sotto questo video oppure inviarmi un messaggino al 393-8475-588 o un'email a infochiocciolacasadigilda.com e mi raccomando condividi, ok? Ciao, ciao a tutti! Bate-bate, tchau!